Molto piacere essere qui. Voglio partire da questo dato. Saluto anche Massim anch io Massimiliano Maselli e tutti gli amici e le amiche presenti. Mi fa molto piacere essere qui. E seppur, come tu hai detto, in un'agenda complicata perché è un periodo abbastanza complesso dal punto di vista degli impegni di governo, ci tenevo però ad essere presente. Innanzitutto, per un dato personale di amicizia, di stima e di conoscenza antica con Mario, che mi piace sottolineare e che io quindi voglio anche in questa occasione ribadire. E in secondo luogo, perché penso che sia anche. Molto importante cercare di far comprendere in una campagna elettorale come questa che non c'è solamente il tema del voto ma c'è il tema del giorno dopo il voto. E Questo è il senso della, della mia presenza della presenza anche di altri colleghi di governo che sono impegnati in una fase molto complessa però altrettanto, altrettanto importante e positiva qual è quella che stiamo conducendo a livello nazionale, questo è un governo che si è appena insediato sono passati poco più di 5 mesi, anche se ascoltare le critiche dell'opposizione certe volte mi chiedo se sono 5 mesi o 5 anni perché ci dicono di tutto ogni giorno e la domanda curiosa consentita in questa divagazione è che ce le dice queste cose chi ha governato per 11 anni, però non hanno avuto in questi 11 anni... No, ci stanno facendo già opposizione adesso. <ride> no, la cosa curiosa è che in questi, in questi 11 anni non hanno avuto il tempo di fare una sola delle cose che contestano a noi di non aver fatto in 5 mesi. È un po' curiosa quella cosa, benissimo. però in, in 11 anni non hanno avuto questo tempo. Lo dico perché è evidente che le questioni sulle quali oggi noi ci stiamo confrontando anche il senso della mia presenza politica, è collegata a un messaggio anche di carattere politico, è un fatto molto positivo che voi abbiate... Innanzitutto una coalizione così ampia, compatta e un fatto importante, che dà anche l'idea dell'obiettivo da poter raggiungere e da voler raggiungere. L'obiettivo è quello di poter vincere questa campagna elettorale, di poter guidare un comune fondamentale, importante per questo territorio, ma non solo, perché come tu hai ricordato è un comune che rappresenta anche nell'ambito della gestione del suo territorio infrastrutture fondamentali ed importanti sulle quali è necessario mettere in campo un'azione di raccordo con il governo. Siamo da una. Vittoria Massimiliano molto importante a livello regionale che rafforza ulteriormente questa filiera perché oggi noi ci presentiamo anche all'attenzione degli elettori spiegando che la sintonia e sinergia dal punto di vista politico che potrebbe esserci per fiumicino al giorno dopo le elezioni è con un'amministrazione regionale e con un governo nazionale che potrebbero insieme far sì che quel programma di governo diventi una delle occasioni che non Sono impegnati in una fase molto complessa, perché le linee che mi sono state assegnate saranno anche importanti, ma sono anche molto faticose e complicate perché la revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza è un qualcosa di rilevante perché parliamo del più grande piano di investimenti che il nostro paese abbia mai già potuto avere e gestire. Che però va spiegato anche nel dettaglio e bene agli elettori e ai cittadini, perché certe volte anche ascoltando i giudizi e il dibattito politico sembra che noi abbiamo avuto un grande regalo e che dobbiamo essere capaci di spendere non è proprio così prima cosa le risorse che ci sono state assegnate non sono merito di nessuno ma sono state assegnate a noi dopo la crisi covid perché l'Italia in Europa è il paese che ha avuto la minor crescita del PIL e la minor crescita dell'occupazione in quella fase i criteri per i quali abbiamo avuto tutte queste risorse sono esclusivamente questi e la seconda cosa che mi sembra opportuno sottolineare è che noi non abbiamo avuto un regalo perché è vero che c'è una quota a fondo perduto ma c'è la quota più rilevante a debito quindi noi dobbiamo restituirle queste risorse. E quindi c'è un obbligo doppio ad essere attenti nella modalità dell'uso di queste risorse. Il dibattito è molto spostato sulla capacità di spesa che è un tema, un tema rilevante, ma noi riteniamo che il tema ancora più rilevante sia la capacità di spesa unitamente alla qualità della spesa perché siamo reddici da un quadro che abbiamo già avviato in questa fase iniziale dell'azione del nostro governo dal quale legge che sulle risorse della precedente programmazione europea siamo al 34% di spesa cioè noi su 126 miliardi di euro assegnati all'Italia dal 2014 al 2020 al momento abbiamo speso il 34% delle risorse sono passati nove anni il PNR raddoppia le risorse 220 miliardi di mezza gli anni, 5 anni e quindi c'è un problema sulla percentuale centrale da tirar fuori che è abbastanza complesso. Come affrontare questa questione? Io penso che sia molto importante, lo dico anche collegandomi alle questioni alle quali tu facevi riferimento, che qui a Fiumicino possono trovare una grande opportunità. Il primo tema che stiamo affrontando, e lo discuteremo anche chiaramente con la regione, con il governo regionale, è quello di mettere insieme le diverse fonti di finanziamento. Non c'è solamente il piano nazionale di ripresa resilienza ma c'è il Fondo di sviluppo e coesione, ci sono le risorse europee della coesione e quindi avere un quadro unitario per avere una visione unica e riuscire a individuare le soluzioni dei problemi che superino la prima grande criticità, che è quella della polverizzazione in decine di migliaia di interventi che non riescono né a produrre la crescita auspicata né a dare la soluzione ai problemi di fronte ai quali noi ci troviamo. In questo senso è molto importante riuscire a immaginare delle formule per le quali si possano avere degli obiettivi pochi ma chiari rispetto alla necessità di far cambiare lo sviluppo di un territorio utilizzando queste risorse con investimenti che si rendiamo di poter incidere realmente sia dal punto di vista della realizzazione delle infrastrutture ma anche e soprattutto dal punto di vista della capacità di leggere il momento che viviamo perché il PNRR che noi vogliamo e stiamo lavorando per modificarlo è stato immaginato e costruito prima dell'invasione dell'Ucraina in un altro mondo cioè lo scenario economico e sociale di quella stagione è totalmente mutato oggi io ricordo solo che nella nostra prima legge finanziaria varata in poco più di un mese dal nostro insediamento caso unico nella storia della Repubblica Italiana noi abbiamo dovuto fare una legge finanziaria responsabile per forza che è stata anche apprezzata per la sua responsabilità dalle istituzioni europee e dai mercati che non è un dettaglio perché il nostro paese purtroppo vive in una condizione dove il suo debito pubblico è un debito pubblico notevole e condiziona moltissimo questi aspetti ma vorrei ricordare che questa legge finanziaria, la nostra prima legge finanziaria ha destinato 21 miliardi di euro per cosa? Per pagare le bollette, per pagare le bollette e aiutare i cittadini e le imprese a pagare le bollette e quindi è evidente che oggi l'obiettivo che il governo ha è quello di trasformare questa spesa che era una spesa corrente, dettata da una necessità, nella lettura dei bisogni veri per trasformarli in soluzioni strutturali. E quindi stiamo lavorando per poter dare le risposte sul fronte delle infrastrutture che diano all'Italia un'autonomia energetica, cosa che magari sarebbe stato auspicabile avere da tempo. Perché quando noi rivolgiamo alcune critiche... All'Europa le rivolgiamo non casualmente, l'Europa si è svegliata una mattina, il 24 febbraio dell'anno scorso e ha toccato con mano che non era autonoma dal punto di vista energetico, un fatto un clamoroso sotto tutti i punti di vista. Quindi le, le criticità strutturali e le scelte sbagliate che ci sono state negli anni sono tante. Il lavoro che oggi stiamo mettendo in campo è quello di recuperare una credibilità a livello internazionale con un fattore che si ricollega molto all'esperienza vostra, Mario Di Fiumicino, perché la compattezza della coalizione, anche l'allargamento della stessa, ricama molto il messaggio forte che finalmente oggi noi abbiamo a livello nazionale. Perché cosa è accaduto in Italia? Che dopo oltre dieci anni di governi parlamentari, con le formule politiche le più stravaganti, Abbiamo per la prima volta, finalmente dopo oltre dieci anni, un governo politico che ha una legittimazione popolare, che ha un programma chiaro e che segue quello che è il mandato degli elettori per poter avere anche una tempistica, cioè cinque anni di fronte, nei quali poter avviare e realizzare un programma di governo dando le soluzioni ai problemi che ci sono di fronte. Ecco, io penso che questa associazione, questo parallelismo anche con la vostra esperienza, con lo sforzo e l'impegno che avete fatto qui, è molto importante perché è un momento molto favorevole per il centrodestra, non solamente per le divisioni e la mancanza di credibilità dell'opposizione, ma anche e soprattutto perché stiamo rafforzando questo dato. Da quando abbiamo votato le elezioni politiche ci sono state le elezioni regionali in Lombardia, nel Lazio, in Fiori, Venezia Giulia. Tre vittorie nette, schiaccianti, chiare del centrodestra e questo turno amministrativo può rappresentare un'occasione importante per consolidare questo trend questa tendenza e per rafforzare il lavoro che mettiamo in campo in più consentitemi una nota anche più di carattere personale noi siamo reduci da una stagione nella quale abbiamo ascoltato di tutto nella quale abbiamo visto di tutto che le ultime elezioni politiche hanno finalmente in grande parte superato le elezioni amministrative sono l'occasione per superarla ancora di più, cioè permettere gente che abbia una competenza, un'esperienza, una conoscenza, che non vuol dire non avviare una fase di rinnovamento, perché sono certo che anche nelle viste, nella composizione delle viste, ci sia il giusto mix tra l'esperienza di chi, a partire da Mario, sa quello che deve fare dalla mattina dopo la sua elezione a sindaco e l'entusiasmo di tanti altri candidati che possono portare una freschezza una motivazione maggiore un entusiasmo utile a far sì che ci possano essere anche nuove priorità che magari e chi è più giovane può cogliere e portare avanti bene. Questa sintesi che voi qui riuscite a rappresentare bene, avete messo insieme, penso che sia un'occasione utile ed importante sulla quale, e voglio chiudere su questo, lavorare per il futuro. Che cosa voglio dire? Ho detto all'inizio, e ritorno su questo concetto, che non siamo qui per la campagna elettorale e basta. Questo sarebbe ovvio, scontato, per rapporti di amicizia personale, di stima, ma anche di sostegno politico eh, perché in campagna elettorale ci si impegna in questa direzione, ci mancherebbe altro ma il messaggio che dobbiamo dare è quello che accade il giorno dopo noi oggi siamo qui per spiegare che rispetto a quelle opportunità infrastrutturali a quella visione che fa parte del programma che voi avete presentato a quelle infrastrutture alle quali tu hai fatto riferimento ci sono le condizioni per poter lavorare insieme per programmare le soluzioni cioè per immaginare nella fase di revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza per immaginare la fase di riorganizzazione delle scelte sulla coesione sul fondo di sviluppo e coesione come poter dare risposte utili per realizzare il programma e per mettere in campo un'azione che possa dare a questo territorio una prospettiva importante che non lo dico per circostanza o per forma perché è oggettiva perché qui insistono delle infrastrutture che non hanno un rilevo Comunale di questa città, sono infrastrutture nazionali, quindi l'attenzione del governo è chiaramente inevitabile e convinta in questo caso, perché parliamo di, della possibilità di dare delle risposte su un terreno che riguarda un interesse molto più ampio che anche un biglietto da visita del nostro paese a livello internazionale, quindi è molto importante che ci possa essere quella sinergia alla quale ho fatto riferimento prima, perché la possibilità di lavorare insieme per realizzare questo progetto di governo, questo programma, è una grande opportunità che io sono convinto i cittadini di Fiumicino non si faranno sfuggire. Oltretutto il trend al quale tu facevi riferimento è anche un trend importante da analizzare perché se noi in molte parti d'Italia viviamo le difficoltà dello spopolamento in questo caso non arriviamo invece alla costruzione di un'area che è sempre più importante e che sta crescendo di volta in volta, di anno in anno. Quindi c'è bisogno anche di essere capaci di dare delle risposte adeguate sul fronte dei servizi, da valutare bene come dal punto di vista della coesione, del territorio, come immaginare le soluzioni sui servizi essenziali ai cittadini su come immaginare anche la capacità di dare delle risposte in questa direzione e penso che su questo si possa fare insieme un buon lavoro quindi io voglio concludendo ringraziare tutti quanti voi e scusarmi se il mio più che una presenza incontro è stato un blitz ma la giornata è piena di impegni a cui devo rientrare eh, rapidamente su Roma però ci tenevo molto con un impegno che il, questa visita così rapida di oggi possa compensarsi, Mario, con una visita di approfondimento più lunga quando dopo la campagna elettorale ci metteremo a lavorare per concretizzare il progetto di governo tuo e della tua coalizione.